Nome Sebastiano. Miriam. Nome d'arte. Eh, Sebastiano? Marion Blue Di cosa parla il tuo canale? Allora, il mio canale parlava principalmente di Giappone, adesso mi sono spostato e parlo anche non solo di Giappone, ma anche di Corea, notizie di attualità e diciamo un po' di tutto. Allora, il mio canale parla principalmente di... Mm, Riassunti comici, che si tratta di eh, serie tv, cartoni, soprattutto cartoni, videogiochi e, perché no, qualche volta anche un qualche doppiaggio, sì. Fai altro oltre YouTube? Oltre a YouTube mi occupo di la scrittura di colonne sonore per vari film. Al... Lo faccio anche da modello. Oltre a YouTube, ecco, il momento studio. Inoltre quest'anno sto anche studiando studio doppiaggio, studio edizione, altre cose, quindi, se si tratta di lavoro, no. <ride> Sono nulla facente in questo momento. Metti in ordine di importanza famiglia, amore e soldi. Se un amore è veramente grande, diventerà poi parte della tua famiglia, quindi credo che famiglia e amore vadano a pari passo, anche perché comunque in tutte le famiglie c'è comunque amore, quindi diciamo che metterei famiglia e poi soldi in secondo piano, perché secondo me i soldi a patto che ne hai abbastanza per poter sopravvivere e fare una vita dignitosa, di più non ti servono, mentre la famiglia è importante. Allora, io li metterei in quest'ordine, alla fine la cosa più importante per me è la famiglia, amore e soldi, ma anche amore nel senso platonico, amore uh, di, di un'amicizia, cioè nel senso comunque ci sono vari, vari tipi di amore, quindi perché no? Yeah. Tre aggettivi per definirti. Allora, tre aggettivi per definirmi. Sono sicuramente una persona piuttosto determinata, indipendente e anche un po' cagacazzi. Ci sono delle volte che magari mi impunto su una cosa che se noto un'ingiustizia e finché non riesco in qualche modo a dire la mia o cercare di sistemare le cose, proprio... Mi accanisco su sta cosa perché voglio cercare di rendere il mondo un po' migliore Anche se poi magari non ci riesco, però di mio ci voglio provare sempre Tre aggettivi Non saprei uh, Non mi sono mai data tre aggettivi Sono troppi um, Lunatica Tantissimo uh, Perché no, sincera perché alla fine cerco di essere sempre più sincera possibile e è super, super sensibile. Super. Single o fidanzato? E, Il mio status su Facebook è sempre indisposto. Single. Sono single e perché sì, voglio al momento voglio pensare a me stessa, a crescere come persona e... Poi si pensa. <ride> ultimo appuntamento, a quanto tempo risale? Uh, e chi se lo ricorda? Uh, non è che io abbia avuto questi appuntamenti, proprio io, no. Uh, quindi l'ultimo app appuntamento serio che ho avuto è stato... Due, tre anni fa? <ride> Hai vinto un milione di euro, cosa fai? Un milione! Eh, campioni del mondo! li metterai in banca, non lo so, cercherei di investirli, cercherei magari anche di aiutare persone che magari ne hanno bisogno principalmente amici o familiari e poi niente, magari probabilmente farei music video più costosi, un nuovo album, farei il giro del mondo, ma già sono cose che faccio in low budget quindi magari farei le stesse cose spendendo magari un po' di più, credo che alla fine un milione di euro non ti cambiano la vita allora prima di tutto ripagherei mio padre per tutto quello che sta facendo perché si sta veramente svenando per farmi fare i corsi che sto facendo per cercare di farmi fare il lavoro che voglio fare e, e poi il resto tutto in posta, tutto in posta i soldi! perché sono una che solitamente non è spendacciona quindi li lascerei là per ogni evenienza Essere o apparire? Allora secondo me sono importanti tutti e due perché alla fine eh, purtroppo nella società in cui viviamo se non appari in un certo modo ti vengono chiuse talvolta delle porte in faccia, cioè ti dico se io non apparissi così magari non avrei mai fatto il modello in passato quindi diciamo che sono entrambe importanti però se ne dovessi scegliere una ovviamente l'essere è più importante perché tu puoi fregare le persone magari una o due volte però se non c'è una sostanza dietro a quello che appare alla fine finisce lì diciamo. Beh io direi decisamente essere perché apparire c'è cioè nel senso tu puoi sembrare... Sembra, e quello è soltanto un... anche qualche volta, qualche volta può essere solo una maschera però è quello che hai dentro, cioè nel senso sembra una cosa triteritrita da dire però è eh, quello è vero, è così. Hai animali? Eh, no, in questo momento non ho animali, però io ho avuto un gatto che ho amato tantissimo che si chiamava eh, Mara Maura, che ha vissuto con me tantissimi anni e ho voluto benissimo. Allora, tecnicamente, una breve storia triste, <ride> mia madre non ha mai, mai voluto animali. Mai, nessun animale. Uh, mio padre si presentò proprio recentemente, tipo quanto, due o tre settimane fa, con dei pesciolini rossi. <ride> due pesciolini rossi. In quel momento ho pensato bene. Fantastico, mio padre ha scelto morte. <ride> no, alla fine è andata tutto bene. Diciamo che adesso li curo io. Vabbè, quindi i tuoi pesciolini rossi. Credi nell'amicizia? Sì, certo, che credo nell'amicizia. Ovviamente non è facile trovare amicizie vere e sincere, ma quelle vere e sincere. Sì, ci credo, e le rispetto e sono importantissime. Beh, sì. Credo nell'amicizia. Sì, le amicizie vere sì, esistono. Ovviamente bisogna trovarle e non è, non è così facile, diciamo che non è così facile, come com sembra, però. Come hai conosciuto l'altro? O con un video correlato di Lilletta Eli Oppure con un video correlato di Stefano Piffer Che è uno youtuber che seguo Che tra l'altro eh, ringrazio perché sta anche facendo la voce a questo video Quindi grazie Stefano Piffer O in alternativa non so se magari un giorno su youtube Mi sono messo a cercare eh, Barbie e il lago dei Cini Riassunto, non ricordo adesso esattamente Come hai conosciuto? Non lo so cosa sai che non lo so, cioè, nel senso, io mol molte persone li conosco tipo completamente a caso e faccio mazza che, ma che culo <ride> su vabbè, sono sempre stata abbastanza fissata col Giappone in generale, anche perché abbiamo in famiglia eh, delle persone che sono andate in Giappone, dei giapponesi che sono venuti qua, e quindi ecco un po' anche per quello. Prima cosa che hai pensato dell'altro. Ma allora, ho pensato che è sicuramente simpaticissima, poi mi sono chiesto se eh, usasse dei filtri per la voce, se raddoppiasse la sua velocità, però devo dire no, sicuramente mi ha colpito la sua simpatia e, e non lo so, c'era un qualcosa nella sua voce che mi diceva come se ci avesse una storia da raccontare, non so eh, come dirtelo, però come se fosse una che... Mm, sa sapete quelle persone che hanno talento però fanno di tutto per mascherarlo e non se ne rendono conto E secondo me io quando l'ho conosciuta aveva veramente una cosa come boh 5000 iscritti se non di meno E io avevo già visto un potenziale perché si capiva subito che tipo di persona era, lei non se ne rendeva conto e secondo me ancora non se ne rende conto ma mi ha colpito la sua simpatia che veramente mh, bastano due frasi di un suo video che te la fanno capire però appunto c'è anche questa cosa secondo me sotto che è molto interessante uh, prima cosa che ho pensato è permettimelo mazza che carino <ride> cioè proprio così, ho capito la parete, che... però la prima cosa che ho pensato è mazza che è carino e poi ho visto che era proprio talentuoso, che era comunque riuscito ad andare in Giappone a uh, fare un, un lavoro che sicuramente gli piace, quindi ero tipo bravo, bravo, anche io voglio essere come te <ride> così una cosa che ammiri dell'altro. E vabbè, come ho detto prima, ammiro la sua simpatia perché purtroppo io non riesco a fare video comici, anche se vorrei, quindi diciamo che sicuramente quindi direi la sua simpatia. Il fatto che continua a inseguire i suoi sogni, è poi intraprendente, quindi ammiro tantissimo questa cosa. Io mi butto giù alla, alla prima, al primo rifiuto, io... Pff, giù. <ride> Una cosa che avete in comune? Beh, facciamo tutti e due YouTube, siamo tutti e due italiani. E apparteniamo tutti e due al genere umano, uh, cosa abbiamo con il canale YouTube? No, no eh, cosa abbiamo in comune? Io penso. Penso che siamo entrambi abbastanza sinceri. Sinceri nel dire quello che vogliamo e lo diciamo con un certo tatto, comunque, perché. Non siamo soliti essere veramente, penso questo anche. L'insulto che ricevi più spesso. Allora non lo definirei insulto però spesso qui su youtube la gente mi dice che sono eh, gay Cioè come se quello fosse un insulto Chi lo chiede magari per curiosità ci sta ma chi me lo dice insultandomi perché poi magari dice gay um, Assieme poi è un'altra serie di insulti Poi a volte mi danno del buonista, a volte mi danno dell'ipocrita Mi hanno anche dato di recente del razzista e del provincialotto Quindi diciamo che si sbizzarriscono E poi altri insulti riguardano l'aspetto fisico, i miei capelli i miei occhi, la mia faccia, sono troppo magro, eccetera eccetera I tuoi video fanno cacare, cioè nel senso Oppure soprattutto, soprattutto Non capisci un ca Capito? Non capisci un ca Perché non è così che si fa Non è vero, dici bugie Cioè quindi sempre quello Sempre non hai capito un ca in generale Perché non colgono l'ironia del video Molte volte, perché io prendo in giro tutto Anche le, le cose che mi piacciono, Soprattutto le cose che mi piacciono Tendo a prendere in giro perché è. È meglio anche riderci su, ridere delle cose che. Eh, dei piccoli difetti o comunque. ridere. <ride> la frase che dici più spesso. Allora, la frase che dico più spesso agli esami è evidentemente, oppure palesemente. Cioè, tutte le cose con la mente alla fine le dico sempre perché, boh, eh, come insegna Lana Del Rey, eh, usare gli avverbi ti fa sembrare. più che frase e la parola. Io tendo sempre a dire. Quindi nel frammento, che è un, un mischio morto praticamente, tra nel frattempo e nel mentre, e, e più che altro parole, parole, ripeto parole, così, sì. Cool. Quanto ci metti a prepararti? Allora, per fare i video ci metto circa un quarto d'ora, perché in realtà vi sembra che io si, mi sia tirato, ma in realtà è... Guardate, cioè ho fatto metà testa, qua è tutto un cesso qui dietro, no? Quindi dove mi faccio vedere è una ripresa tattica Per uscire di casa io in realtà non faccio niente, quindi proprio un minuto Se devo uscire invece per un evento, eccetera, anche un'oretta, dipende da che cosa devo fare Veramente poco, io a prepararmi veramente ci metto poco <ride> mm, Per me tipo... Fum, eyeliner, fum, prima cosa che indosso, fum, via. <ride> cioè veramente ci sono delle volte in cui stiamo giù scendendo, io sono ancora in pigiama e quindi fum, fum, fum, scendo. <ride> non ci vuole niente, beh. Perché io comunque mi lavo prima, faccio tutte quelle cose prima, eccetera, eccetera, quando so che devo uscire. Prima cosa che fai al mattino. La prima cosa che faccio al mattino è guardare il telefono e, e guardo magari il video se hai ricevuto nuovi commenti, controllo le mail, guardo se stanno tutti bene a casa, perché comunque vivendo in Giappone ho sempre paura che una mattina mi sveglio e mi arrivi un messaggio che è successo qualcosa e quindi sì, quello. prima cosa che faccio al mattino è, eh, allora prima di tutto, io sono cattolica, quindi dico una preghierina e... Poi controllo i messaggi che magari non ho letto la sera prima O che comunque io mi sveglio e trovo 10.000 messaggi così all'improvviso faccio! e ah! Quindi rispondo, poi mi alzo con calma Faccio tutte le cose con calma La figura di merda più grande Ma allora la figura di merda più grande ti giuro che Non lo so Cioè perché ne faccio tantissime Ah, La mia figura di merda più grande Io ne ho fatte parecchie Quindi non lo so, ho perso il conto delle figure di merda <ride> ah, Diciamo... Quella volta in cui incontrai Gabriele Lopez, eh, doppiatore, eh, e lo scambiai, cioè, per, eh, cioè, lo chiamai come suo zio, cioè Massimo Lopez. E' è bello che io andai da lui tutta vera convinta a dire Massimo, Massimo! E quello mi guardava strano, io Massimo! E quello mi guarda e fa, e se mai Gabriele... Ah, e quel momento, giuro, giuro, perché io sono troppo impulsiva, mi misi in ginocchio e implorai Scusa, cioè, pietà, pietà, scusa, scusa, scusa, scusa, cioè, che figura di me Da 1 a 10 quanto ti ritieni attraente? E penso... ma io non lo so perché io sono sicuro che c'è una percentuale di persone a cui posso piacere mio aspetto fisico una percentuale di persone che mi trova un cesso a pedali Quindi secondo me... 50 e 50, quindi ti dico 5 su 10. Um, se me l'avessi chiesto qualche anno fa, ti avrei detto meno 10 direttamente. Uh, la mia stima si è alzata un po' di più, fortunatamente. Cioè, devo fare qualche bel corso di autostima. Um, mi darei almeno una su cioè, proprio una sufficienza. Proprio una sufficienza, perché non mi, non mi sono mai considerata all'altezza de delle altre, quindi... Aia. Simpatico. Simpatico 3. Sol mafia direbbe 1. Beh, Penso di sì, penso di essere simpatica, almeno per le persone che mi seguono. Sensibile. 8. Sensibile tantissimo, cioè era tra i miei tre aggettivi. Geloso. Geloso no, perché secondo me la gelosia è uno di quei sentimenti che... Non ti porta da nessuna parte L'amore non lo puoi mettere in gabbia secondo me Quindi geloso no E neanche per le mie cose non sono particolarmente geloso Anzi per esempio ci sono giochi che ho comprato quattro volte Perché li ho prestati e non mi ricordavo più a chi li ho prestati Quindi geloso quattro dai Gelosa Beh non è che io abbia avuto questi grandi Però sì, vabbè sempre un po' gelosa delle Magari delle altre persone che avevano determinate cose Non si fa però <ride> più, quella, più che altro invidia eh, però tipo di gelosa perché quella mi sta portando via il ragazzo Oppure la mia migliore amica eh, eh, ha trovato un'altra migliore amica Insomma, sì e no mm, Non sono di quel tipo, ecco Disordinato Disordinato dipende, 5 Ma senti, disordinata... Al 50% perché io sono anche una che adora, cioè vuole vedere beh, tutto in, con un certo ordine però per esempio nella mia camera so che non si può fare, non si può fare la mia camera è un delirio totale non si può fare questa cosa quindi mi arrendo Fashion Direi 3 quando vivo nella mia vita di tutti i giorni, 8 quando vado agli eventi Io? Fashion? Mua? Mi vesto come cavolo mi voglio, non me ne frega niente, io mi vesto così. Vendicativo. No, devo dire che sono una persona che dimentica facilmente, quindi se qualcuno anche mi facesse un torto me ne dimenticherei di lì a breve, quindi vendicativo no. Vendicativa sul momento, cioè sul momento proprio dell'azione io direi... Urgh! Cioè direi sì io mi vendico, io mi vendicherò! E, e poi subito dopo parte il senso di colpa del... Ma lascia stare, lascia stare. Ma chi te la fa fare, lascia stare. Quindi è tutto, è tutto un impulso iniziale quello, però alla fine no. Sei più razionale o emotivo? Eh, sono più razionale per certe cose, più emotivo per altre. Mm. Allora, io sono uh, emotiva su certe cose, razionale su, su altre cose, ecco. Io sono emotiva su... Uh, su come vivo la mia vita non voglio essere giudicata eh, ma quello è perché io soffro d'ansia quindi da questo punto di vista io sono molto emotiva e non riesco a pensare razionalmente quando mi viene un attacco di ansia o sempre di fobia sociale queste cose qui invece sono più razionale in determinati altri campi se penso più razionalmente, penso in maniera, no, io non dico uh, negativa, no, è più realistica, semplicemente più realistica. E Vedo le cose oggettivamente, però devo essere lucida con la mente. Talento nascosto che nessuno sa. Allora, eh, siccome a me piace sbanfare tutti i miei talenti, solitamente eh, no, talento nascosto, io sono molto bravo a massaggiare, mi dicono, eh, quindi sì, forse sono un bravo massaggiatore. Talento nascosto che nessuno sa. Bah! Io, francamente, non penso di avere talenti nascosti. Ho fatto corso di canto, però non è che io abbia il talento del canto, per esempio, cioè nel senso... Posso farmi cosplay da sola, so cucire, non so se è un talento, non, non lo so francamente cosa si intende per talento. <ride> francamente, non so. Però in generale penso che molti lo sappiano perché ho detto io sono totalmente un libro aperto. Se fossi una celebrity, chi vorresti essere? Oh mio Dio, non lo so. Uh, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm in realtà cioè, non, non saprei veramente chi dire ti direi Lara Croft però non è proprio una celebrity mm, non lo so, sia per simpatia che di bellezza, che uh, di talento mi, mi piacerebbe abbastanza Emilia Clarke. Da, Emilia Clarke comunque è una bella ragazza, è molto brava, per me è brava che, che si dica per me è brava poi vabbè ci sono altre, cioè, soprattutto a me piace la simpatia, il fatto di essere sempre molto umili e Milia Clark ha dimostrato questo. Però, per esempio, anche uh, Jennifer Lawrence l'ha dimostrato. Anche lei è ta talentosissima, veramente. Quindi, queste, queste celebrity simpatiche che sanno, uh, che non fanno le dita. Ecco. Piatto preferito. Il mio piatto preferito? Eh, non saprei. Mia mamma cucina molto bene. Quindi, tutto quello che fa mia mamma, ecco. Piatto preferito? Ecco, io non è che ci tanti piatti preferiti. Anche perché sono una che non è che adori proprio che, che si fa quelli abbondanti piatti, però se ovviamente mi metti un piatto di carbonara davanti, io me la mangio con gusto, <ride> con molto gusto. Fai sport? Sì, faccio tantissimo sport, anche perché mi piace tanto mangiare, quindi ovviamente più sport faccio, più posso permettermi di mangiare senza ingrassare, quindi sì, sport. Facendo sport mi vengono idee migliori. No, sono pigra, sono pigrissima, lo so, questa cosa non si fa, ragazzi, non si fa. Non dovete essere pigri come me, dovete fare sport. Tre cose che guardi in una persona che ti interessa. Allora, tre cose che guardo in una persona Mi interessano, innanzitutto, eh, gli occhi Secondo me la cosa più importante, anche se poi Io li nascondevo per tutto il tempo Che ho fatto YouTube, almeno il primo anno Poi guardo eh, le mani Mi piacciono, perché comunque dalle mani Si possono capire tante cose E, e poi Cosa guardo? Mm, no, come cammina anche mi può, mi può intrigare o meno Se ci basiamo solo sull'aspetto fisico Se invece ci basiamo sull'aspetto interiore Mi interessa che sia interessante Innanzitutto a me eh, abbia un, um, un sogno e non si arrenda facilmente, e magari che sappia cucinare sarebbe un plus, perché io in cucina so solo cucinare il pollo. Ah, oh! mm, sempre tre cose. Allora, io guarderei. Um, il sorriso, bel sorriso, la simpatia e la sensibilità perché uno deve essere simpatico mi deve far ridere ovviamente ma deve sapere anche quando fermarsi perché magari ci sono delle volte in cui proprio non vuoi, non, non c'hai questa cosa oppure qualcuno esagera anche a fare delle battute troppo pesanti quindi far ridere ma deve anche sapersi regolare ecco. La tua crush del momento La mia crush del momento? Direi che è Marion Blue. <ride> La mia crush del momento? Oh, um. Allora, io dico un attore Io dico Jude Law. Jude Law mi piace tantissimo, io lo vedo E faccio Sì Sì Però insieme a lui, cioè, si contende il primo posto Con Tom Hiddleston, Cioè, lui, dai Pfff oh. <ride> Mai stato vittima di catfishing? Cos'è il catfishing? Uh, catfishing? Um, forse una volta. Penso che catfishing succeda molto spesso se magari si usano delle app tipo per dating, però non le ho mai usate, quindi no. E quando ti rubano la password, fanno quelle cose lì, quello è il catfishing? Hai mai fatto finta di essere qualcun altro? E forse da piccolo, uh, magari su qualche forum uh, può essere, però... Non una persona completamente diversa, però magari non lo so. Non dicevo il mio vero nome, però le foto erano le mie, quindi diciamo sneak. Finto di essere... beh, finto di essere qualcun altro in cosplay. Beh, <ride> finto di essere qualcun altro magari quando... Uh... Non qualcun altro, semplicemente magari di essere un po' più allegra quando in realtà quei giorni non lo sono per niente. Quindi, Ma non qualcun altro proprio. Se un ex si rifà vivo, che fai? Ma guarda, io sono sempre contento se gli ex si rifanno vivi, cioè, quindi, no, niente di male, anche perché io um, ho sempre, um, non ho mai avuto un, um, diciamo, un breakup uh, particolarmente drammatico, almeno dal mio punto di vista. Quindi se si fa sentire un ex, io sono giusto contento. Ah, non ho mai avuto ex, in senso stretto, quindi non ti saprei cosa dire, però generalmente sono una che, che li guarda male, così, un attimo li guarda male, ma poi se ne infischia totalmente non me ne frego più niente assolutamente, tecnicamente dovrebbe andare così, poi nella realtà ho detto, nell'impulso del momento non lo so <ride> Esiste l'amicizia tra uomo e donna? Eh, io penso proprio di sì, però ovviamente devono esserci delle basi solide L'amicizia tra uomo e donna sì, esiste, alla fine esiste perché ho visto un sacco di amici maschi e femmine la parte del tuo corpo che ti piace di più Allora a me piacciono tanto le mie mani eh, Penso che sia la mia parte preferita E il mio collo perché è lungo E viene bene in foto E anche eh, la v-line eh, Mi fanno spesso dei complimenti Quando faccio foto questa qua Questa forma della faccia mm, Sì mi piace La parte del corpo Io veramente non è che io mi piaccia tantissimo Però se devo dire proprio qualcosa qualcosa la sbarro. Le tette, perché non sono né troppo grandi, né troppo piccole non, non sono una che le mostra in maniera, uh, tipo, guarda, voilà, però comunque non, non ne vado nemmeno, cioè, non me le schifo, ovvio E quella che ti piace di meno? Ecco, tutto quello che non vi ho detto, delle parti che mi piace di più, non mi piacciono Non mi piacciono i miei occhi, li vorrei più stretti e lunghi Le mie labbra penso che siano troppo grosse um, I miei capelli, il naso Però alla fine ho imparato ad accettarmi così, quindi va bene così Uh, il naso, purtroppo sono sempre stata presa in giro un po' per questo naso, questo naso che ha questa gobba qui e anche che sia un po' patata qua, quindi un po' verso il basso, gobba, patata, non è che sia una che, cioè ero presa in giro già abbastanza per i fatti miei da, da piccola, più il naso. Ah! Il tuo punto debole l'ho detto anche prima in realtà è che mi focalizzo su alcune cose che in realtà dovrei lasciare perdere ma io se vedo delle ingiustizie devo metterci il naso anche se poi a volte finisco per peggiorare la situazione guarda il mio punto debole sono le persone secondo me io ho questa paura di essere giudicata sempre, quindi la persona in generale che ti guarda, ti squadra e per me è già... <ride> Un'ansia assurda, non, posso... non so se definirlo un punto debole questo, però il punto debole mio è comunque... Va sempre sull'ansia, l'ansia che mi blocca in qualsiasi cosa, purtroppo è così che va. Aspetti o fai il primo passo? Eh no, io decisamente aspetto, a volte perdo delle occasioni. Allora, solitamente aspetto. Aspetta un po', poi nel caso ma sì, lo faccio io il primo passo ma sì, ma cosa dobbiamo aspettare in eterno lo faccio io il primo passo non c'è più, cioè non, non è questa condizione che per forza l'uomo deve fare il primo passo no, ma perché, ma perché, no quindi qualche volta vai. la tua frase da rimorchio Con me stasera <laughs> uh, uh, piuttosto che chissà perché non sono fidanzata. La frase da rimorchio è: Allora, quando andiamo a giocare alla PlayStation? <laughs> se lui o se lei ti tradisse. Che cosa fai? Mi farei un esame di coscienza e penserei a che cosa ho sbagliato anche io Perché di solito, cioè, se una persona tradisce, lo fa perché non è contenta della relazione Quindi um, la relazione è fatta da due persone, quindi evidentemente anch'io avrò le mie colpe Però um, tendenzialmente dico, vabbè, non boh, mi hai tradito, arrivederci, ciao Maria, io esco E si taglia, finisce qui Allora, se lui mi dovesse tradire Sempre per il fatto dell'impulso, spaccherei tutto lo manderei a cagare con tutte le, tutte le migliori parole. <ride> però, eh, nella mia testa, nella mia testa vorrei, questa è una cosa che eh, fa farei perché so sono io così, la cosa invece è che vorrei essere totalmente indifferente: tipo, buonasera, quando avete finito, mi raccomando, c'è la valigia che ti aspetti là. che Sai com'è? <ride> cioè, proprio, io vorrei essere più indifferente, però, le mie emozioni mi dicono, ah! sei mai stato in tv? Sì, sono stato in tv con un telefilm recitato in modo divino potete andare a vedere il video recensione tra l'altro fatto da marion blue sul suo canale che ha avuto il tempo da perdere per poter recensire il mio uh, telefilm vi lascio nell'info box il video di marion blue poi vabbè sono stato in tv anche poi per un'altra serie di cose sono stato in tv per dei programmi variety sono stato in tv per un altro film che ho fatto che in realtà non ho mai condiviso uh, in cui facevo il vampiro poi sono stato in tv per, anche per la sfilata della moda quando sono andato sia come ospite che quando sono andato come um, come modello um, e poi non ricordo anche in Thailandia sono andato in tv quando ho presentato il music award tv tv tv tv tv no da <ride> ci... nessuna parte eh... in futuro ma che ne so, ma che ne so, forse sì, forse no, magari come doppiatrice. Come ti immagini tra dieci anni? E tra dieci anni mi immaginerò sempre così, con luci sempre più forti. Spero di continuare a fare quello che mi piace, ecco, spero di continuare a vivere della mia musica. Allora, come prima c'è sempre quella parte di me che... quella parte di me che è come vorrebbe essere tra dieci anni è quella parte di me che dice Ecco come sarai tu, veramente, veramente, tra dieci anni Quella parte di me come vorrebbe essere una donna in carriera Doppiatrice, con, uh, con un bel cane, una bella casa Perché no, perché no, perché no, che ci mettiamo anche un marito, un, dei bambini, perché no Cioè una vita totalmente tranquilla, normale, come sarà la mia vita veramente tra dieci anni un casino totale io che ho le bollette da pagare non so che cazzo devo fare anzi probabilmente vivrò ancora con i miei genitori ma che ne so io <ride> uh, tre, oppure vivrò da sola proprio con 3000 gatti perché sarò sola con una gattara e starò a cercare lavoro sotto i ponti <ride> questa è la, la parte di me molto tragica diciamo però c'è sempre quel piccolo uh, speranza che dai, mia, forse ce la vai a diventare doppiatrice almeno qualcosa almeno un brusio <ride> Faresti una vacanza con l'altro? Ma certo che farei una vacanza con Marion Blu, anzi, se Marion Blu volesse venire in Giappone, eh, in qualsiasi momento me lo faccia sapere che lo organizzo tutto. Oh yes! Yes! <ride> cioè, io almeno la farei una vacanza con Sebastiano, se, cioè, se permetti, io... sì. <ride> IMITA L'ALTRO Ciao ragazzi! E eh, benvenuti a questo nuovo video. Crime. Adesso sto meglio. Questo è uno spin-off. Questo è uno spin-off. Questo è uno spin-off. Vabbè. Dai un consiglio all'altro. Un consiglio, eh, se potessi dare un consiglio è eh, fregatene di tutto quello che la gente dice perché tanto la gente avrà sempre qualcosa da ridire, fai quello che fai che lo fai bene e un po' meno d'ansia e vivi sul momento e goditi la vita perché non c'è tempo di preoccuparsi troppo per quello che gli altri dicono, tu eh, fai quello che fai che lo fai bene ecco. Ah, io non me la sento di dare consigli, perché sono io quella che è meno dotata dal punto di vista tecnologico della, della vita in generale, quindi... Uh, consiglio... Ma che ne so, ma che ne so... Continua così... Fai <ride> se, ma continua così... A me i suoi video piacciono così come sono, anche dalla sua personalità piace così. Sta bene, sta bene così. Saluta tutti! Ciao a tutti! Ciao, ciao ciao! Ciao ciao ciao ciao ciao! Sayonara! Sayonara! Sayonara! Ciao a tutti! È stato bellissimo! E ringrazio anche Stefano Piffer per averci fatto le domande!